Ciao amici, un anche, buongiorno, sono qui in campagna, un attimo di pausa dalla pioggia, vedete? E quindi adesso accendo il Mavic Mini, facciamo subito una prova in volo, sono curiosissimo di vedere come si comporterà, sigla! Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Ieri ho scaricato l'applicazione, vi lascio il link in descrizione, con DJI Fly, una nuova applicazione fatta apposta da DJI per volare col Mavic Mini. Ho aggiornato il firmware, prendo il radiocomando e cominciamo a vedere come funziona. Ecco il radiocomando, se vi interessa vedere il peggiore unboxing della storia, andate a vedere questo video qua, terrificante, ero in diretta, devo dire, non riesco neanche a guardarlo nemmeno io. Comunque non importa, dobbiamo spiegarci perché il tempo sta peggiorando visibilmente. e Devo dire, devo dire hanno fatto un, un po' precisino. Eh, qualche centimetro in più non era male, comunque non importa. Tengo premuto e poi accendo. Prima accendete il radiocomando, poi il drone. Ha ah, messo in moto il, il sistema di configurazione. Vi confermo, come ho detto in unboxing, questi non sono sensori. È una cosa estetica, sono prese d'aria, quindi non, non ha nessun tipo di sensore. Ha semplicemente qui sotto la telecamera infarossi e due sensori per tenerlo in overing. Sembra abbastanza silenzioso. Alziamolo in volo, alziamolo in volo. Eccolo qui, signori. DJI Mavic Mini, mi sembra con la stabilità consueta di DJI portiamolo un po' più in alto è molto stabile cari amici di DroneArch è veramente veramente stabilissimo facciamo un po' di manovre chiamiamole così estreme di stabilizzazione vedete l'overing è perfetto eh? è stabile in maniera imbarazzante una parabola ascendente sì, sento questi assestamenti quando è in volo che mi fanno pensare che comunque in qualche modo la sua leggerezza in alto sicuramente ci sarà un pochino più di vento. Eh, sicuramente si sente che lui ricerca la sua stabilità dal rumore che fa il motore. Vediamo adesso che è stato un po' di vento se scendendo velocemente che tipo di reazione dà. Facciamo una diagonale. Ecco allora nella diagonale si capisce sicuramente la componente di discesa è minore rispetto alla componente di, di salita. Questo sicuramente è dovuto alla motore. Ecco si è alzato fortunatamente il vento quindi l'audio sarà pessimo ma così vediamo come si comporta il nostro piccolo gioiellino. Mettiamolo su, è stabile in modo impressionante. Andiamo in roll laterale, fermiamolo. Vedete che praticamente non c'è perdita di quota di volo. Anche questo è chiaramente un indicatore di qualità. Di nuovo andiamo di qua. Non è modalità sport, in questo momento è modalità normale. Però vedete la quota la mantiene in maniera eccellente. Ecco, un'altra cosa che vi devo dire subito. E qui mi smentisce DJI immediatamente perché io ero convinto che quel colore eh, si sarebbe visto malissimo. Si vede veramente molto bene, quasi meglio. Di altri droni di queste, di queste dimensioni maggiori. C'è un aereo? Facciamo <ride> di presa se ci riesce, ecco. Praticamente stiamo andando addosso a un aereo, eccolo là, l'abbiamo preso. La manovra più difficile per un drone sapete che è la discesa, perché sostanzialmente quando deve invertire la componente, e quindi qui si capisce un pochino che questo piccolo gioiello soffre leggermente, perché chiaramente componendo pitch e. E motore questo va a svantaggio del motore portiamolo a favore di telecamera eccolo a fare un saluto un gran bel drone eh, stabile in condizioni di vento sicuramente lui soffrirà qualcosa questo va va messo per forza in conto, non si può pretendere che non lo senta la batteria dura veramente tantissimo stiamo volando ormai da variati minuti almeno da 12-13 minuti più ieri il tempo di carica più tutto quello che c'è stato per cui sicuramente è un drone che ha una durata ottimale test superato, un drone che aprirà un mercato nuovo è forte, è forte, è stabile anche quando c'è vento sicuramente soffre un po' è normale siamo un po' troppo vicini non mettetevi mai troppo vicini perché alla ventata queste eliche che vedete qua vi assicuro. Fanno male, non mi hanno mai preso ma ho visto gente stata presa e vi assicuro che è un brutto spettacolo. Andiamo chiudere perché sta cominciando a piovere. Primo test superato, grande DJI Mavic Mini. Ci vediamo un video alla settimana, grazie a tutti più di mille. Scappo, sta piovendo, a presto, ciao!